La città in questi anni è stata rimessa, io ha rimesso in pista la macchina, sta correndo e sta camminando. I primi risultati si vedono già da un po' e questo è frutto di un attento lavoro che è partito dalla messa eh, a regime dei bilanci, da una corretta programmazione degli investimenti, da eh, anche una corretta, un corretto utilizzo dello strumento degli appalti. Abbiamo sostanzialmente tantissimi cantieri aperti a Roma. I lavori si vedono a partire dalla tangenziale est basso i lavori di riqualificazione del piazzale ovest. A partire, guardi, qui dietro c'è il bellissimo giardino di piazza Vittorio e lo potete vedere. Potete vedere quello che sta accadendo, ad esempio, con i 900 autobus che sono già in strada o con le linee, le cinque linee di tram che abbiamo progettato, abbiamo ottenuto i finanziamenti questa città ha lavorato tantissimo sulla programmazione e sulla pianificazione una cosa che non si era mai fatta e attenzione, programmazione e pianificazione a medio e lungo termine perché noi dobbiamo darci come obiettivo il 2030, per il quale ho chiesto che Roma possa ospitare Expo 2030, perché Roma è una città, è un laboratorio a cielo aperto, può attirare investimenti e già tanti fondi di investimento, tanti imprenditori stanno venendo a Roma. Ma dobbiamo iniziare a ragionare in ottica di 2050, sono queste le sfide che ci pone l'Europa, abbiamo risposto anche attraverso il FAESC, che è il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, che prevede una serie di azioni che vanno proprio nel senso... Della, della sostenibilità degli interventi, della riqualificazione energetica e creazione delle comunità energetiche. Roma si sta trasformando alla velocità della luce. Io dico di non fermare il cambiamento adesso. Abbiamo tre grandi sfide, il PNRR, il Giubileo e Expo, dobbiamo essere in grado di prenderle. Io oggi so come fare perché ho cinque anni di esperienza, so guidare questa Ferrari e non ho intenzione che venga fermato tutto di nuovo, perché chi arriva quantomeno meno si deve mettere a studiare e capire, e poi smantella tutto. Quindi questo non ce lo possiamo proprio per te Quindi sì, l'avete fatto arrabbiare sì. Michele? Sì. Sì. No, confronto. Dal confronto per le sì. Grazie, Grazie sindaca. Com è, com è.